Allora, faccio questo video per un avvertimento, diciamo. Oggi sarebbe dovuto uscire un altro video, ma non ho avuto il tempo di farlo. Diciamo che con lo sprint finale della scuola, tra maggio e giugno, non ho avuto il tempo di fare nulla. Registrare, montare, nulla. Quindi, come avete visto, ho caricato un sacco di video su Brawl Rico. Questo perché erano gli unici video pronti che avevo. E per andare a ripararmi ho caricato tutti quelli che avevo. Quindi ora non ne ho più nemmeno il ricco, sono messo proprio a posto. Quando vedete questo video sarà l'ultimo giorno di scuola, ma sto registrando molto prima. Se mi date due settimane, torno a metà giugno, in queste due settimane registro tutto il registrabile. E vi porto contenuti fino a metà agosto, guardate che registrare un video il giorno prima dell'uscita non è il massimo con tutto il montaggio, caricamento e tutte cose. Ho una lista di contenuti che dovrei portare, un sacco di idee, un sacco di uh, video, un sacco di cose che non posso registrare materialmente adesso. In queste due settimane proverò a registrare qualunque cosa e poi inizierò a caricarvelo tra due settimane. Quindi spero che capiate questa piccola pausa che mi prendo e niente, ci vediamo tra due settimane. Torna a saltellare, ciao!